È molto comune che nelle coppie non si chiariscano mai bene le cose. Si spera che il partner capirà. Ci si dice, lui o lei capirà. Ma nessuno capisce quasi mai nulla. Non c'è comunicazione. I problemi non sono mai espressi in termini chiari. Occorre invece che tu sia esplicito e dichiari. Non voglio interferire con te. Tu puoi essere come vuoi. Io ti amo e continuerò ad amarti ma che dire di me a questo punto sarà possibile trovare un modo per risolvere la difficoltà potrete rimanere insieme e mantenere la vostra individualità e la vostra libertà se vi amate davvero sarete in grado di affrontare il problema in realtà purtroppo avviene che non siamo mai espliciti con l'altro continuiamo a sperare che l'altro capirà in maniera telepatica ma nessuno capisce telepaticamente. L'altro non è un veggente. Devi essere molto esplicito e parlare con chiarezza. Maturate una comprensione. Parlatevi e arrivate a comprendere che l'altro, a volte, ha bisogno del suo spazio. Questo può far nascere un problema. Può capitare che tu abbia voglia di stare insieme al tuo partner e che il tuo partner voglia stare da solo. Non si può far nulla al riguardo. Devi solo comprendere e lasciarlo in pace. A volte... Tu vuoi stare da sola e lui invece vuole stare con te. Digli semplicemente che non puoi farci nulla, ma che hai bisogno del tuo spazio. Sviluppate una comprensione reciproca, è questo che manca agli amanti. Di amore ne hanno in abbondanza, ma di comprensione non ne hanno per niente. Ecco perché quasi tutti gli amori muoiono, si infrangono contro le rocce dei malintesi. L'amore non può vivere senza comprensione. Da solo l'amore è sciocco, ma unito alla comprensione Può avere lunga vita e una vita meravigliosa Con molte gioie condivise, molti momenti splendidi, molte esperienze poetiche Ma tutto questo potrà verificarsi solo tramite la comprensione Solo lei può darti un'intimità profonda E in questo caso, anche se un giorno vi lascerete Vi resterà la comprensione Sarà il dono che il vostro amore vi ha lasciato Gli amanti si possono separare ma la comprensione che hanno maturato stando insieme o in compagnia dell'altro sarà sempre con loro. Quello sarà il dono della relazione. Se ami una persona, l'unico dono prezioso che puoi offrirle è la comprensione.